Qua. Dicevo, vi do il benvenuto a questa diretta eh, che già tra l'altro è saltata perché ancora eh, a livello tecnico devo imparare un po' di cose. Mi sono comprato una bellissima luce tonda, grossa così, e questo mi mette veramente entusiasmo a fare un po' di dirette qua nel gruppo in modo da poterci sentire, da poter eh, parlare un po' tra di noi, eccetera, in modo semplice, senza tanti caricamenti, eccetera. In questa maniera veramente potremo sentirci più spesso e poi successivamente verrà tutto caricato su YouTube. Quindi il mio consiglio è di comunque seguire la pagina in modo che ci seguiamo in tempo reale e poi tutto successivamente viene caricato sul canale, va bene? Allora, eh, io stavo pensando un attimo al post che avevo messo non ricordo se oggi o stamani, riguarda la magia, che tra l'altro una persona mi ha già chiesto anche in chat alcune cose e volevo parlarne un po' con voi velocemente. Avevo scritto che chi cerca la magia, comunque, a volte, spesso, le persone cercano la magia per il benessere oppure per l'equilibrio. Poi avevo scritto stolti e poi ancora non sanno che questi sono invece i prerequisiti, anche solo per poter iniziare la via magica. Questo video serve per spiegare meglio il mio post, perché si deve capire che c'è un concetto molto molto sbagliato, o che comunque non fa parte della tradizione magica, ed è il concetto, diciamo... Um... Penso che sia di origine cattolica, cioè questo concetto di povertà che ti si deve affibbiare sulle spalle, allora sei un uomo uh, o una donna per bene. Mi spiego meglio. Siamo stati condizionati con questo um, criterio per l'appunto di povertà, di sacrificio, di povertà, uh, di carità, uh, di, di tutte queste cose, a essere... Bravi se siamo poveri, cioè se uno, per esempio, io ho visto tantissime persone, e continuo a vederle ogni giorno, che hanno molta paura ad essere veramente felici, perché è una cosa sociale, a livello proprio di vicini, di casa, di parenti, di qui, di là, se tu stai veramente bene, sei diverso dalla massa. Se tu stai veramente bene, sei diverso da chi ti circonda. E sapete cosa succede? Che chi ti circonda spesso ti va contro. Cioè se... Quelle giornate in cui vi svegliate in un bellissimo equilibrio, neanche voi sapete il perché, però vi svegliate con un equilibrio, con una gioia, oggi va tutto bene. Allora, la prima persona che trovate, generalmente, vi fa fium, cascare l'umore, vi, vi abbatte, cerca di... perché non è una cosa che viene fatta proprio perché qualcuno ce l'ha contro di voi, però io ho notato questa cosa molto forte ne nel nostro modo di vivere, della nostra società in cui viviamo, è una società che ha inno, uh, innalza la sofferenza. È una società che innalza la tristezza. Quello lì è il quieto vivere. Quindi, se voi siete troppo felici, ma non intendo felici che saltate, perché quello è essere un po' stupidi, no? Felici. Cioè, quando guardate una persona negli occhi e, la e, e, e avete la serenità, ecco, questa è la parola giusta, no? Questa persona si mette in suggestione. E dicevo, i vostri vicini di casa, i vostri parenti, se vedano una giornata in cui voi state veramente bene, siete in equilibrio completo, gli date un'occhiata con questo tipo di equilibrio, si smuoverà il mondo. Cioè non riusciranno molto a sopportarvi. Tanto che spesso chi sta veramente bene poi lo allontanano. La società lo allontanano. Perché questo? Perché c'è uno string, un flusso, molto forte di frequenza, in cui le persone sono come a galla, sono come galleggianti in questo brodo, va bene? <ride> ecco, allora, partendo quindi da questi criteri che ormai sono installati nell'inconscio delle persone, ma anche nel subconscio, le persone stanno bene se un pochino soffrono se stessero proprio completamente in armonia, in equilibrio, una serenità totale, completa, avrebbero paura a vedere negli occhi il proprio vicino, perché sanno che il vicino comunque non sta così bene, quindi, no, ora mi guarda, cosa pensa, che va tutto bene, no, via, devo dire anch'io che va qualcosa di male, devo comunque almeno fargli credere che non è che sto bene, eh, ragione, infatti quando uno si lamenta, Avete notato? Questo si lamenta e quello cosa risponde anche se non gli frega nulla? Eh, hai ragione! Anche a me sai, infatti, succede questo! Sempre così. <ride> tic-tac, tic-tac, circuiti, brodo in cui, appunto, in questo momento la sostanza mentale è immersa. Come si fa, ovviamente, a uscirne? Accorgendotene non ci sei più dentro. Ma c'è una cosa molto più importante e riguarda la via magica. Dunque, dicevo che chi cerca la magia per il benessere, chi cerca... io qui sto parlando delle persone che vogliono imparare la magia, chi cerca... La, di, di, di, chi vuole la magia per il benessere, chi vuole la magia per uh, sistemare tutte le cose della propria vita, non ha ancora si è presentato davanti alle porte del Tempio. Perché in realtà davanti alle colonne Ercole, <ride> di Ercole, cioè davanti alle colonne si presentava l'eroe, non la persona, neanche l'eroe. Cosa significa questo? Significa che più tu sviluppi nella tua giornata, nella tua vita, una sensazione di profondo equilibrio e più che ti avvicini ad essere degno per varcare le porte della magia. Perché quando tu sei in profondo, quando il vaso alchemico, quando il tuo vaso è in un profondo equilibrio, i venti e le maree che lo spostano, che i flussi che lo eccitano non trovano appiglio, si quietano. È come se uno vivesse tutta la vita nella nebbia. Più soffi, più ti agiti e più che la nebbia diventa densa. Una situazione di completo equilibrio fa diradare la nebbia. È un po' questo, si può solo parlare un attimo per metafora, non è che ci sono troppe parole adatte a questo, ma c'è anche un lato energetico, cioè più sviluppi una condizione di equilibrio, e adesso vi dico che cosa intendo con esattezza, è più che sviluppi una conoscenza profonda della tua energia e di come questa tua energia viene dispersa ogni giorno. Gli esseri umani non hanno un'educazione energetica, ha la propria energia, un'educazione al proprio potere. E ovviamente parto con l'energia sessuale, ma poi io par parlo di tutti i tipi di, di manifestazione. A scuola non ti insegnano come conservare la tua energia. Anzi, sei completamente stimolato ogni giorno a disperderla. Butta! Butta, butta, questo qui è ogni stimolo che noi vediamo a partire dalla televisione e a continuare con tutto, è questo. Dammi, dammi, butta. Ci sono dei motivi per questo, ma non voglio parlarne in questo video, sono anche conoscenze un po' più, um, un po più esoteriche. La cosa invece essenziale, parliamo di questo equilibrio, velocemente, è che tu, ogni essere umano ha una possibilità enorme, questa possibilità è presente in ogni momento, la possibilità di volere il tuo stato psichico, la possibilità di volere la direzione della tua energia. Ecco che si entra a parlare delle emozioni pure. Quando si parla di emozioni pure, si intende esattamente questo. Allora, partiamo dall'emozione dell'amore, ad esempio. Quando io amo, per esempio, qualcuno, proprio perché questo qualcuno mi ama, quella non è un'emozione pura. È un'emozione dipendente da un oggetto quindi ogni emozione che dipende da un oggetto non è pura, poiché l'acqua, l'emozione, è contaminata dalla terra, l'oggetto è diventata fango. Tu non hai acqua pura su cui lavorare. Mentre invece, quindi per esempio io sono felice perché ho ricevuto la telefonata e ho vinto all'enalotto, quella lì non è vera felicità. L'emozione non è, non hai raggiunto l'acqua, la, hai un misto di vampata di fuoco, terra, l'oggetto, ho vinto la lotteria, uh, infatti se ti si toglie questa terra, automaticamente crolla tutto perché un'ora dopo ti chiamano e ti dicono, mi scusi, ho sbagliato, non era lei, il cognome era diverso, abbia pazienza, fium, crolla tutto, se non è che sei ancora felice perché hai vinto, non hai più vinto. Quindi capite come le emozioni uh, dipendenti da un oggetto ci sono, ma bisogna stare un attimo attenti a capire che hanno il senso che hanno, perché eh, non, è che, non è che sono quelle che ti, che, che, che, che ti danno la gioia di vivere, <ride> quelle ti danno il bisogno, capite? Ma comunque, questa è la differenza importante tra emozioni dipendenti da un qualsiasi oggetto, e qui fate da voi tutto un random di quali possano essere, no? Oppure emozioni pure. Com'è che si... Re... come si raggiunge un'emozione pura? Si raggiunge con la volontà e immediatamente. Quindi, per esempio, l'amore diventa puro quando, come dicevano i poeti, i fedeli d'amore, no? Amor che nulla ha amato, amar perdona. Quindi eh, l'amore che soprattutto in quel periodo veniva visto mh, come un attaccamento, diciamo, no? Come qualcosa che addirittura poteva distoglierti da Dio, quindi dalla via, no? Siamo 1300, quindi... Però, amor che nulla ha amato, quindi un amore che c'è, è voluto, ma non ama niente, quindi non è più io amo qualcuno, è uno stato dell'essere, uno stato d'amore, quindi amor che nulla ha amato, amar perdona, quindi Colui che riesce ad amare in questa maniera viene perdonato dall'amore, cioè viene salvato dall'amore. Va bene? Questa è una piccola eh, parentesi. Quindi qual è questa possibilità dell'uomo? E ce l'ha e anche tu ce l'hai, non importa quanto è incasinata la tua vita, non importa cosa hai fatto e cosa non hai fatto, devi solo capire che c'hai quella possibilità di immediatamente volere il tuo stato di frequenza. Questa è la grande possibilità uh, percettiva dell'uomo. Quindi, se io adesso... Quindi, e questo anche è anche l'equilibrio di cui si parla nella magia. Non si parla di un equilibrio perché tutto ti sta andando bene. Quello non è un equilibrio, quello è l'emozione impura, cioè l'emozione derivante dal fatto che tutto ti sta andando bene. Tanto che se poi tutto ti va male... Questo equilibrio famoso in cui tu eri orgoglioso di questo grande equilibrio è caduto in un attimo, caduto in un, in un, in un secondo, capito? Quindi l'equilibrio magico è l'equilibrio voluto, capito? Ma perché voluto? Perché sei forte? Perché sei un guerriero? Perché... Non per questo, perché l'essere umano può farlo. Tu, quello che non ti è stato mai detto da nessuno in giro che invece dicono il contrario, è che sei completamente padrone del tuo stato di frequenza. Completamente. Se adesso stai soffrendo, stai male, eccetera eccetera, è perché sotto, sotto, sotto, sotto tu acconsenti a questo. Ecco perché in questo video sono partito dai vicini di casa, dalla situazione in cui siamo che è una... Ehm, ovunque vedi dei templi alla sofferenza, ovunque vedi dei templi alla povertà, ok? Ecco, e, e vi ho detto, no? Guardare negli occhi una persona tipo tuo padre, tua madre, con quello stato di completa serenità, ti dice, no, aspetta, non mi fa far vedere che sono troppo felice, se no mi dice qualcosa, poi mi dice, ma come sei felice? Poi mi attacca, poi mi... cioè, quando le persone ti vedono felice... Sereno, ti attaccano. Questo è il principio. Ecco, siamo partiti da lì per questo motivo. Quindi, l'equilibrio che a questo punto, per differenziarlo un attimo, si potrebbe chiamare equilibrio magico, è esattamente la stessa cosa dell'amor che non l'ha amato amar perdona. Però, da una parte c'è l'equilibrio completo, da una parte c'è l'amore. Dipende cosa uno sceglie, dipende la via che uno va a scegliere e va a essere poi alla fine predisposto per tale via, no? Uh, vabbè, parleremo delle vie, naturalmente. Ma è molto importante questa possibilità. La possibilità non sono infinite possibilità per l'uomo, ce n'è una sola. Una. In mezzo a, tutti, a tutto quello che sta succedendo, ce n'è una sola. Però è aperta e costante in ogni momento. Tu in ogni momento sei padrone del tuo stato di frequenza. È imprescindibile. Questo viene chiamato libero arbitrio. Questo. Non che io posso fare cosa mi pare. Il libero arbitrio è che tu, se stai soffrendo, perché infatti se trovi qualcuno che soffre ma non ti viene a chiedere aiuto, lo devi lasciar stare. Perché quella persona... Prima di tutto tu non sai com'è la sua situazione. Quindi se quella persona che soffre non ti chiede aiuto, non, anche se tu ci parli, eccetera, non ti viene a chiedere nulla. Vi dico diversi motivi. Il primo motivo è che tu non sai la sua situazione. Non lo sai. Io stesso. Cioè, si deve avere quell'umiltà di presentarsi davanti a una persona sapendo che te quella persona non la conosci. E non l'hai mai conosciuta. Quando rincontrate vostro marito, vostra moglie, vostri figli, il vostro compagno, ora, dopo questo video, abbiate l'umiltà ferma di dire io sono davanti a un essere meraviglioso e sconosciuto, perché vi avvicinerete alla verità. Voi non conoscete nessuno, non conoscete il vostro compagno o la compagna, non conoscete i vostri figli, non conoscete i genitori. Ma quali genitori? Quelli sono esseri meravigliosi che stanno avendo questa esperienza in questo universo. Non conoscete nulla delle lo, della loro vita. Nulla. È così che ci si presenta a mani vuote, capite? Fa vedere che la mia mano è vuota. Piacere, no? E si dà la mano. Anche oggi è rimasta la stretta di mano per farti vedere che la mia mano è vuota. Tu sei, sei un essere che io non conosco. Circondatevi di esseri che non conoscete, basta. Basta continuare a voler per forza prendere quello che poi non potete mai prendere. Quando ritrovate un occhio amico dopo questo video, quando ritrovate un parente, sappiate che voi non l'avete mai conosciuto. State rivedendo un essere completamente nuovo. Vi cambierà la percezione che avete di lui, forse per la prima volta vedrete vostra moglie. Dopo anni e anni di tempo. <ride> Ma al di là di questa cosa, ricordatevi quello che, ad esempio Castaneda, ora mi sta venendo in mente, forse qualcuno qua legge Castaneda o è ispirato, io ve li consiglio i suoi libri, sono di un altro genere, non, non parlano, però... Sono molto interessanti, li lessi ormai tanto tempo fa. Ma lui parlava di questo centimetro cubo di possibilità. Ovviamente magari usava un altro linguaggio, poi non è che diceva queste cose che vi sto dicendo. Però apportatelo a questo. Ogni uomo ha un centimetro cubo di possibilità. Quindi capite, non è che gli uomini hanno centinaia, migliaia di possibilità. Una sola. Una. Ed è un centimetro cubo. Quindi neanche troppo grande. Però c'è. Capite? Quindi, il primo motivo quando una persona soffre, se non ti chiede, è che tu non conosci. Chi ti dice che quella persona stia soffrendo per se stessa? Oppure sta portando su di sé la sofferenza di altri esseri? Sta portando su di sé la sofferenza del figlio, che così non avrà lui la sofferenza nella sua vita. Ma chi ti dice che non è così? Prima cosa è questa. Seconda cosa è che la persona che eh, tu hai davanti, se non ti chiede un aiuto, vuol dire, siccome il centimetro cubo di possibilità ce l'ha anche questa persona così come ce l'hai te, vuol dire, il libero arbitrio ce l'ha questa persona come ce l'hai te, oggi tutti questi complottismi enormi che servono solo per friggere il cervello, Friggere, forse lessare, eh? forse lessarlo perché è un po' più lenta la cottura. Tutto questo lessume del cervello e tutte queste mh, mh, cospirazioni che arrivano, poi arriva quella opposta, poi ritorna quella e poi ritorna quella opposta, e poi ritorna quella e poi ritorna quella opposta, in questo modo l'intelligenza viene fritta. Punto. Allora, poi ve le spiego un po' meglio queste cose. Allora, la persona che avete davanti ha il libero arbitrio così come l'avete voi. Quindi basta dire, eh, guarda là, questi potenti ci mettono schiavi e ci mettono... Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è che loro hanno questo centimetro cubo se sono umani e io no. Tutti abbiamo... Sì, scusate, mi stanno continuando a scrivere, ma ora mi sono preso un attimo per voi. Tutti, che tra l'altro questo è un periodo di, di intenso lavoro, perché molti mi avete contattato, stiamo facendo dei lavori anche molto pesanti, devo dire, però stiamo andando avanti e ci stiamo riuscendo, solo che richiede... il lavoro della magia richiede parecchio lavoro. Allora, signori, ognuno di noi ha il centimetro cubo di possibilità, cioè ognuno di noi è per diritto di nascita padrone della propria frequenza. Quindi padrone del proprio stato di frequenza. Ecco perché abbiamo capacità di emanare emozioni pure. Ve ne ho parlato all'inizio del video. Quando una persona soffre, eccetera, eccetera, sotto, sotto, sotto, sotto, questa persona è in accordo. Ecco perché si parlava dei vicini, degli, degli sguardi, no? Di quello che ha paura di essere felice e a far vedere al vicino che lo sguardo va tutto bene. Quello lì si lamenta, te devi dire per forza... Eh, anche a me, è vero, anch'io, sono... perché sennò tanto quello ti rompe le balle, ti... c'è questa condizione della sofferenza continua, no? <ride> eh, eh, allora, invece, ricordatevi bene questa cosa. Se voi volete l'equilibrio, se voi volete l'armonia, se voi volete il benessere, questa cosa qui voi la dovete creare. Non dovete aspettare che per un oggetto che vi cambia nel mondo del divenire, allora voi sarete felici. Dovete crearla. Quando? Immediatamente. Perché tanto abbiamo detto del libero arbitrio cosa è. Abbiamo detto della possibilità dell'uomo ora. Cioè, dopo questo video, vi prendete tre minuti, decidete... Chiudete gli occhi, fate due respiri e a un certo punto decidete di essere completamente in equilibrio e armonia. Se vi arrivano pensieri che vi dicono, oh ma come si fa? No, aspetta, devono passare degli anni prima che io riesca a sistemare tutto. No, no, aspetta, come fai tu che fino a ieri, eri fino a stamani eri a piangere sul cuscino, eri a soffrire? Ora tutto ad un tratto è già finito tutto, non è possibile. Se vi vengono questi pensieri, voi con la mente, col pensiero, col pensiero dite così. Ogni cellula del mio equilibrio, scusate, ogni cellula del mio corpo è in perfetto equilibrio e armonia. Non con la bocca, con la mente. Date il comando. Visto che tanto sostanza mentale si è attivata per così, date comando. Ogni cellula del mio corpo è in completo armonia ed equilibrio. Oppure potete anche soltanto, se vi torna meglio, dire armonia, punto. Percepite ogni cellula e immediatamente voi dovete raggiungere lo stato di completo equilibrio. Perché? Perché lo volete. Questa è l'unica motivazione, è questo modo di creare un'emozione pura. Quindi, in questo modo, create l'equilibrio magico, capito? Vi accorgerete che i nemici a questo, alla vostra libertà, sono molti e i primi sono interiori, nel senso che meccanismi di pensiero che hanno sempre vissuto in una certa maniera e che hanno sempre abusato della vostra volontà, perché voi sotto, sotto, sotto, sotto avete detto ok, tutti questi che sono alla mensa del re e seduti sul trono, del re a banchettare e a far casino, non è che se ne vogliono andare, no? Cioè, ci proverà a essere molta resistenza, ma voi dovete capire che avete in mano il vostro potere. Nessuno ce l'ha in mano il vostro potere, né da fuori, né da dentro, però anche nessuno ve l'ha mai detto. Cioè, ricordatevi che tutti gli impulsi che abbiamo sono contrari a questo perché tutti gli impulsi che ci arrivano tendono a farci necessitare di tutto quello che c'è fuori, capito? Prendete esempio la felicità no? Ormai tutti ci fanno credere che sei felice se per esempio hai una bella macchina, <ride> sei felice se hai una bella famiglia, sei felice se hai una bella casa, cioè ricordatevi, ci... queste sono programmazioni Capite? Programmazioni, ora l'abbiamo visto, non il corpo lunare nella magia pratica eh, per tutti quei video lì, sono programmazioni precise, ma non è che voi andate a togliere ogni programmazione di qui di là, di su di giù, perché se voi andate a togliere una programmazione ne create un'altra, cioè che voi dovete togliere le programmazioni. Eccola, creata. Andate avanti così per dei mesi e non ve ne liberate più, è un serpente che si morde la coda, perché io parto, devo togliere le programmazioni. Bah, eccola, devo togliere le programmazioni e la mia nuova programmazione è arrivata, me la sto scrivendo. E poi non me ne levo più perché ho scritto che devo togliere le programmazioni. E questo qui è come in alto, così in basso, il corpo, il corpo fisico. Quando lo lavate, lo pulite, cioè non so se avete mai notato, un corpo fisico è mm, figlio di natura perché se fosse sterile, se fosse assettico, voi morireste in brevissimo tempo. Ecco perché per esempio la doccia, non è che potete farvi la doccia 5 volte al giorno col disinfettante, morireste perché il corpo deve essere oh, sporco, cioè è vero, deve essere lavato ogni tanto, tipo, ora è caldo, magari, no, ogni giorno, un giorno sì, uno no, anche meglio, perché il corpo deve essere vivo, non può essere asettico, no? Eh, la stessa cosa vale per tutti i corpi sottili, non solo per... Vi ricordate, come in alto, così in basso, funzionano così le cose anche nei piani più sottili. Il tuo corpo programmato, se tu lo devi rendere asettico... Non è più psichico, come fai un corpo psichico a non farlo essere più psichico perché lo psichico ti imprigiona? È uguale, corpo fisico, io lo voglio pulitissimo, perfetto proprio disinfettato muoio dopo poco dopo poco si muore perché eh, non ci sono più quei batteri que, que, que, que, quegli esseri che ti vivono sulla pelle a livello microscopico che invece devono esserci perché quelli lì stanno generando vita e quindi eh, dichiarano all'universo ehi qui ancora non si muore eh, perché c'è la vita custodiamo un'altra vita è un po' davvero ci sono delle cose molto più profonde da dire però sappiate questo che invece il comando su voi stessi non lo dovete conquistare. Questo è un po' il clou di questo messaggio. Infatti magari li devo cambiare il titolo. Eh, poi però parleremo anche di business e magia, perché io volevo parlare di quello. Però vedete, andiamo avanti insieme, non, non vado mai avanti da solo, no? Allora, non dovete passare degli anni, dei mesi, del tempo per ritornare al comando di voi stessi. Non si può fare, è impossibile questo discorso, perché voi siete già profondamente sotto, sotto, sotto, al comando di voi stessi. Non ci dovete, capite, voi siete già re di voi stessi. Non è che dovete conquistarvi la corona. Di corona di chi? Di voi stessi? Ah, sei già re di se stesso. Solo che lo abbiamo dimenticato, è come un re dimenticato, messo nell'angolo del palazzo, con parassiti che dimorano e mangiano alla mensa dell'anima tua. Invece, tu sei già re di te stesso. Ecco il centimetro cubo di possibilità. L'ultimo esempio che voglio farti è quello di una radio. E la radio ha tante frequenze e ha la manopola che gira le frequenze. Quindi non importa quali frequenze ci sono, la manopola ce l'hai tu nelle mani. Puoi saperlo, non saperlo. Per esempio ti puoi trovare così a occhi chiusi che giri a caso la radio, come sono tutti. Tutte le persone sono così. Ti ti ti ti, ti. Oh guarda là va tutto male, guarda là. Oh mamma mia, de, de, de, de, mamma mia. Da, da, da, da. Senti, te è una radio, no? E perché stanno facendo questo? Oppure inizi a renderti conto che te sei completamente padrone del tuo Stato di frequenza. Non c'è da conquistare nulla. Non c'è da raggiungere nulla. Devi solo accorgerti che tu hai libero arbitrio. Cioè, tu sei... Anche se ci fossero degli attacchi da parte di questi che vogliono comandare il pianeta, da parte di quelli che ti mandano le cose psichiche, da parte di quelli... Anche se ti dovessero avvelenare il cibo e poi tu muori, no? quindi a volte più magari grande, è uguale. Cioè tu rimani padrone del tuo stato di frequenza perché nessuno ti può mai toccare quello, capito? Lo stato di frequenza, e cioè il ritmo, la musica, il movimento con cui tu decidi di vivere la tua vita, dipende e dipenderà soltanto da te, in ogni momento. Benedizione a tutti voi carissimi amici e, e ci vediamo presto allora con queste, con queste dirette.